Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi vi faccio vedere come fare per eh, impostare i tasti per il pit stop, come funziona, che cosa si può fare e cosa preparare prima della gara. Prima cosa andiamo su opzioni, opzioni comandi, assegna comandi e andiamo nella parte pit stop. Questa qui, è, che come state vedendo, come vi sto facendo vedere, è la parte dedicata a tutto quello che sono i pitstop e i box. Siccome nel campionato che stiamo organizzando è obbligatorio, è importante che voi capiate come funziona. Allora, per chi lo sa, non lo guardate questo video, per chi non lo sa invece è importante perché... Ci sono due funzionalità, la prima è per quanto riguarda appunto la gestione dei box e la strategia dei box che può essere cambiata in corso d'opera E la seconda è il fatto che se prendete una penalità dovete scontarla, dovete dire al sistema guarda che sto entrando per scontare la mia penalità Che sia essa una, un drive through o uno stop and go bisogna dire, bisogna selezionare nel menu attenzione sto, uh, sto uh, scontando la mia penalità Ora non dovrebbe succedere visto le impostazioni ma non si sa mai ragazzi, ve lo, ve, ve lo spiego che è importante A questo punto qui bisogna impostare i propri tasti, come vedete io ho scelto eh, quelli del mio volante Quindi il limitatore dei box, attiva e disattiva la richiesta dei pit stop Che è differente da attiva e disattiva il menu dei pit stop e Vi spiego la differenza, attiva e disattiva la richiesta vuol dire che io attivo e dico ragazzi sto per entrare il prossimo giro Oppure... Lascia attivo la finestra perché tra 1, 2, 3 giri sto per entrare. Se ripremete lo stesso pulsante, la disattivate, quindi i meccanici ai box non vi aspettano, quindi sono impreparati, d'accordo? E invece attiva disattiva il menu del pit stop e quella finestra che vi appare, d'accordo, quando state correndo e dice cavolo mi devo fermare, attivo mi voglio cambiare le gomme, voglio mettermi la benzina in base a un preset che adesso andremo a vedere oppure in modo rischioso normale oppure sicuro dopodiché c'è la selezione del menu pit stop che è quella che conferma quello che state selezionando cioè io voglio eh, mettere benzina in modo rischioso, metto rischioso e premo questo pulsante per convalidare poi c'è su giù, aumenta e diminuisci, cioè su giù è per scorrere su... Verso su nel menu e giù per andare giù, come vi sto facendo vedere. Aumenta e diminuisce invece e eh, sarebbe una specie di destra e sinistra che vi fa eh, scegliere se eh, eh, mettere le prime piuttosto che altre gomme oppure aumentare o diminuire la benzina. Questa roba è qua, d'accordo? Fatto questo, torniamo indietro. Prima della gara, bisogna pensare di fare un preset di, eh, di eh, appunto pit stop. In questo caso io non ne ho, metto Crea nuovo, faccio nome, che ne so, siamo a eh, Austria, metto Austria, metto eh, che so, eh, strategia, strategia 1 e faccio Crea. A questo punto, qui, dico mi aggiungi benzina sicuro, normale o rischioso. In base a quello che, a quanto partirete con la benzina, se voi avete bisogno di 240 litri, vi dico una, una fesseria, e parlate partite con 120 e dovete fare un pit stop, allora dici, io mi metto in modo sicuro. Le gomme sono le prime. Il danno me lo riparo sì o no, davanti e dietro? Magari dico no, lo lascio attivo e vado indietro quindi. La preimpostazione, il preset Vi dirà durante la gara Guarda che ti, tu hai preselezionato questo Durante la gara si può anche cambiare ragazzi eh? Quindi andiamo a vedere Quindi io vado direttamente alla gara Così vi faccio vedere il funzionamento In base ai tassi che ho scelto Sembrano scontate certe cose ragazzi Però eh, è bene farlo perché Altrimenti eh, vi trovate impreparati e dici, Ma io non ho fatto, non ho detto... Uh, non sono riuscito Invece io vi, vi faccio vedere proprio come si fa Così togliamo ogni dubbio Allora Io ho messo il mio preset Si sì, Indietro Gareggia Sono da solo ovviamente E vi faccio vedere subito Sentite questo rumore Questo È l'attivazione del Pit stop Quindi andiamo avanti Allora Questo è il menu dei pit stop Allora aggiungi Vedete come posso fare Normale rischioso Oppure i litri che voglio Perché posso calcolarmelo sopra posso eh, non ho un solo preset, quindi che c'è scritto Austria quindi non posso andare a selezionare altri però posso andare a cambiare va con valido rischioso le gomme eh, per forza di cose devo mettere le prime e ho confermato quindi adesso per togliere il menu ripremo il pulsante del menu però se io volessi dire no, ma non mi voglio fermare questo, questo giro oppure eh, lo voglio disattivare ripremo quello attivazione e disattivazione del pit stop però se cambio ancora idea me lo attivo e chiudo ogni volta che lo riattivate vi riproporrà sempre il menu perché magari se vuoi cambiare qualcosa e quindi per convalidarlo bisogna richiudere il menu in questo caso come so che è attivato a parte la, il sound che ha fatto eh, particolare sulla destra vedete sul mio Specchiato adesso c'è scritto attenzione pit stop attivo quindi occhio che i meccanici ti stanno aspettando normalmente c'è una finestra dei pit stop che si attiva in base alla lunghezza del, della, della gara in questo caso come vedrete mi indicherà che sto andando troppo veloce anzi no non me lo dice perché non sto entrando in corsia che si attiva che va che è, è lì che è obbligatorio can entrare box e fare il, il pit stop se fate fuori da questa finestra potete farlo Però non viene considerato calcolato come pit stop obbligatorio Quindi fate attenzione alla finestra dei pit stop Perché è importante Uno si può fermare quante volte vuole Ma almeno una volta bisogna fermarsi nella finestra dei pit stop Adesso dovrebbe essere in questo giro nel prossimo Eccolo qua, apre fra un minuto Quindi se io lo faccio adesso mi fa il pit stop tranquillamente, ma non me lo conterà nella finestra dei pit stop. Quindi se finisco senza aver fatto la fermata dei pit stop, nella finestra indicata mi squalifica. Quindi vediamo se riusciamo a farlo in questo minuto. La finestra dei, dei pit stop normalmente dura dai 3 ai 5, 10 minuti. Dipende sempre dalla lunghezza, mi pare, dei, della gara. E quando chiude è finito, eh. Attenzione, speed limit, 80 km h Fino al Speed limiter E qui bisogna aspettare Come vedete esegui penalità sotto Austria C'è scritto no perché non sto facendo una penalità Nel caso dovessi eseguire una penalità dovrei mettere sì, ovviamente Quindi qui aspettiamo Fa rifornimento, spegne automaticamente il motore ve lo riaccenderà, cambio pneumatici, via, 8 secondi e 7 ragazzi ecco qua ragazzi, ultima cosa mi raccomando quando uscite dai box sempre seguire la linea guardare se c'è qualcuno che arriva e poi si lancia, come al solito ragazzi se il video vi è piaciuto un po'. le non esitate a lasciare un commento, iscrivetevi al canale ci vediamo prestissimo da Fabris tutto, ciao!